Ciao! Benvenuti a un nuovo video. Allora, intanto dovrebbe essere, e lo dico così, l'ultimo video con questo sfondo così orrendo perché mi sono decisa ad ordinare uno sfondo in modo che sia opaco e in modo che non faccia questi riflessi e poi finalmente mi sono decisa a prendere una luce aggiuntiva in modo che siano una, due, tre e una luce per lo sfondo. Eh sì, perché se questa deve essere la postazione alternativa per eh, i video, almeno che sia fatta bene. Ma oggi voglio farvi vedere un po' di prodotti che ho spacchettato nel periodo che mi hanno inviato, così posso finalmente metterli da testare, che è la cosa che più interessa a tutti. Vorrei partire con rullo di tamburi, le maschere in stick di Essence io non le ho viste ancora nei negozi non so online le avete viste online so che Douglas ed è un rivenditore Essence ma non le ho viste comunque maschere in stick con il 93% di ingredienti di origine naturale questa è la mattificante e questa è la purificante adesso ve le mostro e le apriamo vogliamo parlarne finalmente bisogna vedere se sono valide 25 grammi l'una fatta proprio così dentro ok non ha odore allora questa è la matificante con ehm, argilla verde e questa è la purificante con polvere di bambù ah effettivamente è nera quindi ci deve essere anche carbone ci sta ora le proverò assolutamente e vi farò sapere perché se le ha anche esse a me piacciono piacciono perché sono veloci funzionano bene si applicano comodamente ed è queste 5-10 minuti se si applicano bene scorrono bene normalmente le maschere in stick mi piacciono appoggiamo ora Andiamo a ah, diversi mascara che mi hanno inviato. Allora, non mi ricordo chi mi ha inviato questo, ma sicuramente questo lo so. Questo sicuramente è Sephora, perché è il nuovo mascara di Sephora. Big My Definition. Questo è il formato mini. Ed è che sapete che io chiedo sempre i formati mini, quando possibile, perché li preferisco. Posso testare il prodotto per il periodo di tempo mh, giusto senza Però passare a un altro e si secca, mi piacciono molto di più. Allora, eh, questo dovrebbe dare definizione ed effetto volumizzante. Ok, scusate, ma guardate il pack, cioè è lilla e delizioso adesso andiamo ad aprirlo. Ok. Effettivamente è un mascara volumizzante. Mi piacciono molto i mini, inutile. Io li, li apprezzo sempre tanto. E vi faccio vedere la differenza. Mini, ma... Allora, a, mm, 5 ml. Penso che se uno dovesse acquistarlo, gli conviene di più il formato grande. Ma io che ne provo tanti, oppure chi ne prova tanti, anche un giorno è volumizzante, un giorno è allungante, un giorno è... Le... è un altro... E meglio il mini perché evita che si secchino. Perché ad esempio questo, che è quello di Mesauda, è un 13 ml. Io Mesauda non so se me l'ha inviato direttamente. Mesauda o Douglas? Non mi ricordo. finali Non mi ricordo perché ho buttato la scatola. e le Bigant Tick Lash. Bigant Tick. È un 13,5. No, è un 13 e basta ml. Ed è, o lo finisco, però mi dura davvero tanto. Oppure, se provo questo e poi provo l'altro, questo che è più prodotto si seccherà inesorabilmente. Quindi, è un mascara volumizzante, alta definizione e volume sorprendente. Resiste a tutto ed un nuovo waterproof che non deluderà aspettative. Mm. Ok il nuovo waterproof quindi non è waterproof ma esiste a tutto è questo ok e andiamo a vedere la è interamente in silicone con setole sottilissime da provare direi che la metto assieme all'altro da provare subito sono un po' indietro con i mascara, sì, ne sto testando tanti, ma alla fine sono indietro perché faccio sempre questi pacchi spacchettamento e lascio indietro il mascara, ma di rivoluzionarli al momento non ne sto testando, forse anche per quello. E finiamo con un set, che quando l'ho visto ho detto, ah, lo volevo provare un sacco, perché... No, i prodotti non li conoscevo, ma volevo provare il marchio da un sacco, perché tutti parlano benissimo della cipria di Laura Mercier. Quando mi hanno inviato questo set da viaggio, non so se è anche un formato vendita o è solo per l'invio, ma è spettacolare. Questo sono sicure che mi hanno inviato da Pinalli invece perché l'ho aperto ieri, quindi lo so che è una cosa ed è recente. E la cipria ne parlano tutti benissimo e quindi perché non testarla? volevo testarla assolutamente, era tanto che la guardavo per un letto di cipri, no tantissime che magari hanno dei prezzi molto più contenuti e diventare sano, sicuramente di più e l'ho sempre lasciata indietro e me l'hanno inviata loro perfetto, guardate, Sette. è bello bello imbustato, dovrebbe avere tre prodotti ma da qua non capisco bene cosa ci sia dentro e quindi lo apriamo è molto elegante come se. Allora, intanto alla cipria e farei apprezzare il fatto che ha il pad per applicarla a parte. Poi un... non lo so, ma finiamo di aprire, perché qui è tutto imbustato, e poi dopo guardiamo. Ok, allora, partiamo con... Pur Canvas Primer, primer idratante senza siliconi che comunque è un 25 ml quindi è un buon formato per essere un eh, travel size. Che è chiuso, ma adesso andiamo ad aprire perché tanto lo metto lì da testare. Già cioè il fatto che sia senza siliconi, sì, è super idratante molto idratante, non credo che vada bene col mio tipo di pelle, molto idratante, però ok, allora andiamo al, sto lasciando la cipria per ultima, pensate se tutti ne parlano bene per me sarà il flop del mondo, <ride> allora, rose gold, caviar, stick e colo, ok hanno ombretto, quindi è tutto caviar, no, perché anche le, il primer è un caviar che comunque ancora qui allora, questo è un ombretto in stick rose gold è un mini, ma si vede che piacciono i mini se non sbaglio, anche Bobby Brown aveva mandato un mini lo eh, mettiamo qui perché la primer deve ancora asciugarsi bello molto bello che dite? è un rose gold, sì, ma un colore champagne rosato che va bene sia per dare luce un attimo oppure le, come base. Mi piace, mi piace. Qui c'è ancora il primer che, che non è proprio Ok, e veniamo alla chicca. Pensate se non mi piace. Che è la translucent Loss Matting Power polvere libra fissante, trasparente. Questa è la translucent da 5 grammi, ok. Dopo il pad, ecco cosa che noto adesso: il pad è più grande della cipria. Ecco perché era fuori: non era una cosa per igiene, e che il pad è più grande della cipria quindi è un, un semplice, è un mini size anche di cipria. Proviamo ad aprirla. Ho sempre paura quando tolgo queste protezioni perché si rischia che la cipria e vada ovunque. Vediamo. Allora è una cipria impulsa. In... Ah, scusate, ma viene fuori o oh? era molto pressata ok ce la stiamo facendo eccoci qua anche perché così magari la potete vedere un po' meglio ok mm -hmm. il finish è molto sottile ed effettivamente opacizzante ok devo vedere se mi piace al momento mi piace molto è quasi un finish siliconico lo dice se contiene silicone? Non lo dice, ma forse nelle... Eh, mi interessa sapere se ha silicone, perché ha un finish molto siliconico. Quindi, rose gold, ombretto... Eccola qua. Talco... No, non, non ha idee. È... Allora, ha dei non è una formula vegan e neanche bio. Però ha una buona formula. Ma questa luce qua sta facendo letteralmente schifo. Ok, va bene, va bene. Però è ma denusa, ok da provare, sicuramente da provare a questo punto fatemi sapere voi oddio mi cade tutto qual è il prodotto che più vi è incuriosito quale vi, vi interessa provare sicuramente metto subito sotto test i, de, i mascara perché ne sto provando alcuni che non mi piacciono ad esempio in questo caso via e provo degli altri se mascara grande che voglio che via perché non mi piace è uno spreco è quello perché mi piacciono anche le, le travel size allora, cipria, bello il finish ombretto, se asciugato e il primer non è proprio il mio non è proprio mio, ok, va bene, e niente, fatemi sapere se questo video spacchettamento, tanto per farvi vedere un attimo le novità, anche perché eh, se no restano lì fino al prossimo video, ed è, ho visto che su Instagram non tutti guardate le storie, quindi magari è più bello un video, anche così per chiacchierare un po', anche perché non volevo fare un video mh, swatch o test con questa situazione, quindi con le luci che fanno degli aspettate, una e una o due perché sono le due luci da questa parte fortuna che quella di là è puntata molto in qua e quindi passa a me e non sbatte contro qualcosa del genere però dobbiamo sistemare davvero tutto perché ho già visto che Brontolo è spesso a casa o lavora da casa ed io devo riuscire a fare i video quindi eh, proveremo a fare in questo modo Basta parlare, intanto mi sono pulita la mano. Io come sempre ringrazio tutte le aziende che mi hanno inviato questi palotti e soprattutto ringrazio voi perché tutto questo è possibile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!